E ora chiamo sul palco Stefania Ippoliti. Allungate l'applauso perché l'anno prossimo facciamo un jingle molto più lungo così c'è tempo di correre. Il mindset del freelance di successo. Grazie Stefania. Allora. Come sono un po' emozionata. Allora, vieni, deciso... vieni, vieni, vieni, qua, qua. Ecco, ecco, ancora ecco, ecco. un po' di cose. Metto questo. Allora, me. Eh, le quinze mi hanno cambiato la vita. Diciamo. Io ero preparata con gli occhiali, ho detto porto anche le scarpe da ginnastica, così faccio un ice breaking, rompo un po' il ghiaccio. Allora... Eh, chi sono io, brevemente, sono un coach, coach nell'etimologia c'è cioè, eh, allenatore, quindi alleno le persone a fare che cosa? L'alleno ad avere una visione più ampia, a, ad avere una prospettiva diversa, a cambiare Mindset, ad avere un mindset positivo e, e potente per riuscire a superare le sfide di ogni giorno un po' come Superman e a trasformare la propria vision in risultati fatta questa introduzione mi posso togliere tutto <ride> e torno da voi per la mia sfida col telecomando Ah, vediamo un po'. Allora, prima di iniziare, volevo dirvi che in questi giorni, tra ieri e oggi, ho imparato un sacco di cose e volevo ringraziarvi come volevo ringraziare eh, voi dell'organizzazione che mi date il permesso di eh, dare il mio contributo al, al freelance camp, a voi. Allora, vediamo un po'. Secondo me è così. Eh? <ride> Ma io ieri ho visualizzato questa cosa, eh? tanto tempo ho perso. Allora, torniamo indietro. Il mindset del, del freelance del successo qual è? Vi racconto una mia storia. Allora, quando io ho deciso di passare da dipendente a freelance, no? eh, ho capito che dovevo rompere un po' lo schema del posto fisso. E soprattutto dovevo allenarmi ad affrontare due grosse sfide. Quali sono queste sfide? Come stessa, perché quando le cose non vengono come tutti aspetti, cosa succede? C'è quella vocina insidiosa no? che ti dice non ce la farò mai, la mia idea non funziona. Chi è che ha questa vocina? Praticamente tutti. Bene, ce l'abbiamo tutti. E, e poi dico, vabbè, ci sono le persone che hai intorno che ti, no? ti tirano su, ti incoraggiano, no? E questa è la seconda sfida. <ride> Perché incontri parenti, ex colleghi, amici che ti dicono, ma adesso tu che cosa fai? Eh, faccio il coach. Eh, ma ce ne sono tanti, ma hanno tutti più esperienza di te. Insomma... Devo dire che eh, sono veramente due sfide grosse, due bombe negative e tossiche, per cui ho deciso di allenarmi ad avere un mindset molto molto potente. E ho pensato, sai che faccio? Butto giù cinque eh, consigli e cinque strumenti che possono essere utili per tutte quelle persone che, sono in fase di start up oppure eh, vogliono ampliare il proprio progetto di lavoro e preparo un allenamento eh, che posso, posso insegnare eh, a, a tutti quanti per applicarlo su di sé per poter superare tutte le sfide. Vi va di fare questo allenamento? No, me ne vado. Interessa? Ok. Allora vado avanti. Due cose su di me. Allora, alle spalle una laurea umanistica, 20 anni di esperienze multinazionali, vendite, marketing e formazione. Però questi 20 anni sono stati interrotti da una, un episodio, una, a seguito di una riorganizzazione ho dovuto lasciare il lavoro. Allora, ieri Antonio ci ha raccontato che ha girato il mondo. Io l'ho presa malissimo, male. Però questo mi ha dato l'opportunità di eh, fermarmi e di rendermi conto che effettivamente io prendevo, eh, affrontavo la vita veramente in maniera negativa. Ok. E quindi ho cominciato a leggere tantissimi libri e a frequentare corsi di crescita personale e ho trasformato eh, il mio modo di confrontarmi con gli eventi di tutti i giorni. E poi ho pensato, bene, adesso voglio fare qualcosa anche per gli altri. E quindi ho fatto due cose. Sono diventata eh, un coach per aiutare le persone eh, ad attuare anche loro una trasformazione interiore per poter raggiungere quello che veramente desiderano nella vita, e poi ho scritto un libro, succedono tutte a te, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Troppe cose, troppe cose. <ride> succedono tutte a te, dove ho condensato la, la mia esperienza di trasformazione e delle tecniche di auto-coaching proprio perché. Tutti potessero attuare questa trasformazione interna, anche loro. Allora, non so se si vede bene, eh, non so se riuscite a vedere la fotografia. Allora, qualcuno vedrà una figura maschile di profilo una di fronte. Questo per sottolineare che cosa? Che ognuno di noi ha una visione soggettiva della realtà. Quindi c'è chi ha una visione molto negativa, c'è chi ha una visione positiva e c'è chi ha una visione molto potenziante per poter superare tutte le sfide. O magari la può anche imparare questa visione. Ma questa visione da che cosa dipende? Come diceva la mia compagna di banco prima, dalla capoccia, ha detto Manuela. Allora dal mindset. Che cos'è il mindset? Il mindset è una serie di convinzioni che ci guidano nella nostra vita. La cara Carol Dweck, è una psicologa statunitense dell'Università di Stanford, ha fatto diversi studi su proprio la forma mentis e ha eh, dimostrato che esistono due diversi mindset. Quello fisso, cioè di una persona che di fronte alle critiche e ai fallimenti, basta, si ferma, si blocca. Non vuole più andare avanti, dice basta, non ci riesco. L'altra persona invece, eh, che si dice che ha un mindset dinamico, è quella persona che di fronte ai fallimenti e alle critiche si rigenera. Riprende tutta la sua determinazione per raggiungere quello che veramente desidera. Ok? Ehm, che altro? Che se voi avete un sogno nel cassetto, ieri Filomena ci ha parlato di passioni, di sogni. Provate a tirarlo fuori, a scriverlo e a pensare qual è il mindset che vi serve per poterlo realizzare. Abbiamo detto che il Mindset è una serie di convinzioni. Cosa sono le convinzioni e da che cosa si originano? Sono proprio il risultato di quelle informazioni che noi assorbiamo nella nostra infanzia, dai genitori, parenti, insegnanti, anche dai media, e anche dalle nostre esperienze personali. Le convinzioni possono essere limitanti, per esempio, se noi abbiamo un sogno nel cassetto, abbiamo delle convinzioni limitanti, se no il cassetto lo avevamo aperto e lo avremmo realizzato. Convinzioni limitanti possono essere, non ho l'età, c'è crisi, non ho tempo. Eh, convinzioni potenzianti, ci riuscirò sicuramente, ho tutte le risorse, comunque in entrambi i casi sono molto potenti. Sono potenti perché ciascuno di noi interpreta la realtà sulla base delle proprie convinzioni e non solo, influenzano i nostri pensieri, il nostro linguaggio, le emozioni e anche il nostro atteggiamento. E allora, siete d'accordo con me che se le convinzioni influenzano il nostro atteggiamento, è importante allenarci a cambiare le convinzioni limitanti e trasformarle in potenzianti. Siete d'accordo? Bene. Anche perché c'è un meccanismo perverso, per cui, se io penso che non sono abbastanza bravo e penso di non riuscire, che cosa succede? che mi aspetto di non riuscire e se non ci riesco, cosa dico? Te l'avevo detto che non ci riuscivo e quindi riconfermo l'aspettativa e la convinzione e questa si radica talmente tanto in profondità che non la scalzate facilmente e non riuscirete mai ad ottenere quello che volete. Allora, come fare per trasformarle? Io eh, uso e ho usato degli strumenti che si chiamano le presupposizioni. Chi eh, ha letto di PNL, programmazione neurolinguistica, le conosce. Eh, le presupposizioni sono delle affermazioni potenti che mm, permettono di superare quei limiti mentali che proprio le convinzioni limitanti hanno creato. Io ve ne ho tirate fuori tre, ma ce ne sono tantissime. Allora, per esempio, dico, non ci riuscirò mai. Bene, la dobbiamo trasformare. Come facciamo? Ho dentro di me tutte le risorse per riuscire. Nessuno può dire niente. Ce l'ho. Se qualcuno può farlo, posso farlo anch'io. Ieri Filomena ha detto proprio così. Se lo posso fare io, lo potete fare pure voi. Quindi trovate una persona che... Fa quello che voi vorreste fare, se lo fa lei, lo posso fare anch'io. Non esistono fallimenti, ci sono solo lezioni. Questo è molto potente perché il fall al fallimento è collegata l'emozione della paura, del giudizio degli altri. E dare una connotazione positiva alla parola fallimento e trasformarla in lezione fa sì che ci porti uno stato d'animo positivo. Un altro, eh, un altro strumento di allenamento che io utilizzo e ho utilizzato è quello dell'albero delle convinzioni. Allora, quando non riuscivo a scrivere il libro, procrastinavo. Che cosa ho fatto? Ho preso un foglio di carta e ho messo giù, vedete, alla base, non riuscirò mai a scrivere il libro, ok? E ho cominciato a scrivere tutte le convinzioni limitanti. Però ho detto, ma che cosa c'è che mi blocca? Ci saranno delle convinzioni sotto che non mi fanno, non mi permettono di procedere? E allora, me ne sono venute in mente qualcuna. Allora, scrivere un libro richiede tempo, la prima cosa, no? Non abbiamo mai tempo. E che cosa ho fatto? Ho preso un altro foglio poi e eh, ho messo tutte quelle potenzianti. Riuscirò a scrivere un libro. Allora, il fatto che non ho tempo, ho pensato, sì, però io, quando voglio veramente fare qualcosa, la faccio, il tempo lo trovo. E quindi l'ho messa nell'albero nell delle potenzianti. Poi c'era un'altra, ehm, non ho mai scritto un libro. Allora ci ho pensato, ho detto, ma, cioè, uno scrittore, prima di scrivere il primo libro, non aveva mai scritto un libro. Perché certe volte... Se ci pensate, se fate questo esercizio, vi accorgerete che ci sono delle convinzioni stupide che ci bloccano. E quindi ho continuato, per esempio, non avevo voti alti in italiano a scuola. Ora, i voti alti in italiano sono un parametro per non scrivere un libro? No? E quindi, se voi fate questo semplice esercizio, alla fine, non solo troverete delle cose veramente stupide che vi bloccano, ma eh, vi sentirete anche alleggeriti di un po' di fardelli. Mm? Vi sentirete molto più leggeri e pronti a partire. Una cosa molto importante, metteteci sotto anche le emozioni che vi legano al raggiungimento della cosa o al non raggiungimento. Per esempio, io avevo scritto, riuscirò a scrivere il libro, mi dà una sensazione di soddisfazione, di felicità, no? di piacere. Il secondo consiglio è cambiare i pensieri. Perché? Chi è che magari, certe volte, dopo un appuntamento di lavoro, torna e dice non mi pagherà mai, non mi chiamerà mai, non gli piacerà mai il mio progetto? A chi succede? A qualcuno, non a tutti, bene. Allora, è importante fermarsi, bloccarsi, e trasformare questo pensiero. E trasformarlo in potenziante. Mi chiamerà sicuramente la prossima settimana, eh, gli piacerà sicuramente il mio progetto, eh, mi pagherà in anticipo. Così perlomeno ci mettiamo in uno stato d'animo positivo. Questo non si vede molto bene. Eh, Tim Galway, il padre del coaching, dice, nella vita, come la competizione sportiva, noi dobbiamo affrontare... Due partite con due avversari. La prima partita è l'outer game, e cioè con tutti gli incidenti, gli imprevisti che ci accadono normalmente nella vita. La seconda partita è con noi stessi, l'inner game, con tutte le nostre paure, insicurezze. E lui dice, se nell'outer game magari non possiamo mettere molta influenza, ma nel nostro inner game, sul nostro inner game ci possiamo lavorare sicuramente. E lui quindi ha coniato questa formula, la eh, prestazione, la performance è uguale al potenziale meno l'interferenza del nostro dialogo interno e quindi noi più riusciamo a gestire il nostro dialogo interno e più eh, aumenterà la nostra, il livello della nostra prestazione. Il terzo consiglio è ripetere, ripetere, ripetere. La ripetizione genera convinzione. Chi è che è d'accordo su questo? Non siete d'accordo? Qualcuno sì, qualcuno no. La pubblicità? L'acqua che elimina l'acqua? <ride> Voglio dire. E poi nel mio libro ho, eh, ho raccontato un aneddoto che riguarda me eh, di quando ho fatto una maratona di 42 km senza allenamento fisico ma solo con allenamento mentale, ripetendomi alcune cose, se volete potete eh, trovarle nel mio libro, quindi vi posso assicurare che la ripetizione genera convinzione perché io sono arrivata fino alla fine. Il quarto consiglio. Allora, a volte la cosa ci sembra così difficile da raggiungere, impossibile, che non riusciamo a crederci. Allora, questo signore è un eh, motivatore australiano. Lui è nato senza braccia e senza gambe. E lui avrebbe voluto un miracolo no? per averle. Però che cosa ha fatto? Eh, ha imparato a fare tutto quello che facciamo noi, anche andare in skateboard senza braccia e senza gambe. Ci ha creduto. E allora c'è un, uno strumento molto semplice, una frase, che... Eh, vi potete ripetere, anche se non so come, quello che so è che ci riuscirò. Questo perché è così potente questa frase? Perché la nostra mente molto spesso si blocca davanti al come. Come ci riesco? Come ce la faccio? E invece dicendo questa frase si bypassa la parte razionale del cervello. L'ultimo consiglio è quello di visualizzare. Ha funzionato col telecomando, comunque. Allora, Einstein diceva che l'immaginazione è tutto, è l'anteprima delle attrazioni che la vita ci riserva. La mente non riesce a distinguere una cosa realmente accaduta da quella che noi gli facciamo immaginare. Lo sapevate questa cosa? Bene, allora, se noi la nutriamo con degli esempi di successo, eh, immaginando che una cosa è avvenuta, lei pensa che è fatta e quindi manda mh, delle, eh, delle eh, emozioni al nostro corpo, dei sentimenti di sicurezza. E questo è un po' quello che fanno gli sportivi quando devono tirare la palla, quando si concentrano, no? immaginano che tirano la palla e va a segno e quindi qual è un altro strumento che potete utilizzare? Quello di immaginare che il vostro sogno del cassetto l'avete realizzato, lo dovete immaginare con tanti dettagli, più dettagli possibili, vi dovete immaginare dentro questa visione e Dovete anche immaginare l'emozione che provereste se questo sogno è realizzato. Secondo voi è facile fare questa cosa? Non vedo risposte. No, non lo farà nessuno. Allora, facciamo così. Io vi faccio vedere adesso che in due minuti questa cosa si può fare. Allora, chi ci riesce bene se no, vi allenate a casa da soli. E chi la vuole fare questa cosa in due minuti? Ah, beh, bene, bene. Allora, togliere le mani da PC, acqua, cellulari, da tutto, scavallare le gambe, mettere il palmo della mano, tutte e due, rivolti verso l'alto, poggiati sulle cosce. Bene, ottimo, Allora, adesso faremo insieme due respiri molto profondi e lunghi, ma ve lo dico io. Quando lo dico io? Fermi tutti, alla fine dei due respiri. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ok? Partiamo. Siete pronti? Siete pronti? Sì, vai. Allora, primo respiro. secondo respiro chi vuole può chiudere gli occhi ed ora immaginate di essere a casa e di andare verso quel cassetto sì quel cassetto dove c'è il vostro sogno lo avete lasciato lì da tempo e adesso avete la possibilità di tirarlo fuori al mio tre. Uno, due, tre. Ecco il sogno che improvvisamente si ricrea davanti a voi e voi siete là dentro. Guardate un po', giratevi intorno, prendete più dettagli possibili, i colori, gli odori, tutte le immagini che riuscite a raccogliere, le persone che sono intorno a voi, le vostre emozioni. Che cosa state provando? Quali sentimenti vi suscita? questa cosa e che cosa vi state dicendo e ora rimanete in questa visione sempre ad occhi chiusi e girate le pupille verso l'alto le ripetete con me dentro di voi anche se non so come realizzare questo sogno, ciò che so è che è già così. Così è, così è, così è. Grazie, grazie, grazie. Adesso con un respiro ritorniamo nel qui e ora. Potete aprire gli occhi, avete appena inviato la vostra intenzione all'universo. Vi è piaciuto? Chi è che ci è riuscito? Chi è che ci è riuscito? Qualcuno ci è riuscito. Però è un allenamento: più lo fate e più si realizza. Io, ieri, l'ho mandato, ho fatto la visualizzazione del telecomando. L'unica persona che siete destinati a diventare è la persona che decidete di essere, è il grande Ralph Waldo Emerson. E allora, se volete rimanere in contatto con me, troverete quello che vi ho detto e moltissime altre cose in più nel mio libro, che ho qui, o potete acquistare su Amazon, e eh, potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, Mental Coach Stefania, al mio profilo Stefania Ippoliti, su LinkedIn anche ci sono come Stefania Ippoliti e a questo punto non mi resta che augurarvi buona vita grazie Stefania